A un certo punto della mia vita da marinaio, scorso incredulo, un bivio fra le correnti. Il sole calcava la sua mano sulla mia testa e l'acqua e l'aria erano pesanti. Accettare quel gioco reso crudele da confini e bandiere tra Lampedusa, Tripoli e Malta. O disertare e trovare nuovi compagni e solcare quel mare a cuore pieno e testa alta. Aria. Il re e il sultano hanno bisogno di schiavi a mare e a obbedire al timoniere ciecamente. Non è certo dalla loro mano che verrà la libertà di navigare in controcorrente. Ricordai allora mio padre parlare di ciò che una vita in mare gli aveva insegnato. Diceva di essere parte di una storia più lunga di quella che lui stesso aveva vissuto e che il marinaio ha delle regole sacre e più urgenti degli ordini di qualsiasi capitano che sempre Marinaio la mano. Ma chi oggi governa il mare ha ormai fatto la sua scelta, negandoci gli approdi pigliacamente. Tocca a noi marinai darci da fare e farvela con coraggio un'altra volta ancora